L'Economia dell'età della pietra di Marshall Salins è un classico della storia dell'antropologia, della storia delle scienze sociali più in generale del Novecento. È anche un saggio di vera sorprendente attualità. Fu pubblicato la prima volta nel 1972, circa 50 anni fa, ed è il risultato di un decennio di studi che eh, Salins condusse in parte negli Stati Uniti, in parte in Francia, negli Stati Uniti dove si era formato alla scuola di illustri antropologi come Leslie White, come Julian Stewart, eh, il fondatore dell'ecologia sociale e soprattutto alla scuola del fondatore della scuola sostanzialista, cioè Capolani dove il sostanzialismo, la scuola sostanzialista, si contrapponeva a quella formalista o eh, economicista che eh, prevaleva, dominava nella antropologia economica del tempo. L'altra parte della formazione e degli studi di eh, Salins avvenne in Francia, a Parigi, al Famoso laboratorio d'antropologia sociale diretto allora da Levi Strauss, da Claude Levi Strauss, che era stato fondato mh, negli anni venti eh, da Marcel Moss. Qui eh, Sali si trova a lavorare a, a, a, con i giovani allievi eh, di Levi Strauss come, eh, è doveroso ricordarlo, Pierre Clastro. Pier Clas, che con Sanis, che era di poco più anziano di lui, eh, strinse una forte, una forte amicizia. Questi studi, eh, questo decennio di studi, rappresenta la struttura intellettuale hm, del, del lavoro, del lavoro eh, eh, di Sanis, del libro di Sanis. Adesso si aggiungono, eh, cruciali nel, nell'economia del libro, eh, le eh, ricerche sul campo recenti degli anni Sessanta alle quali eh, Salins attinge a piene mani. Sono le ricerche di antropologi come Richard Lee che aveva studiato eh, per lunghi anni sul campo la eh, vita materiale dei Boshimani del Carari, i quali consentono di offrire di queste eh, organizzazioni materiali della società una visione profondamente diversa da quella che aveva dominato, che era prevalsa cioè, fino allora nel, nell'antropologia, quella che vedeva eh, nelle società primitive, nelle società tradizionali in generale essenzialmente della società della miseria, una visione, un'interpretazione di queste società che era nata nel Settecento, a metà del Settecento soprattutto con il fondatore dell'economia politica, cioè Adam Smith, dove queste società venivano viste essenzialmente come società della miseria, dove il raggiungimento del... Uh, della sopravvivenza eh, era possibile attraverso un uh, assiduo lavoro che durava l'intera giornata e che garantiva soltanto una precaria sopravvivenza. Ora le ricerche eh, sui boscimini dei Calari come altre ricerche condotte eh, da antropologi negli anni 60 mostravano che eh, la realtà era ben diversa da questa rappresentazione. Mostrava di società le quali eh, avevano ritmi eh, di lavoro lenti, eh, ore di lavoro limitate, eh, inferiori a quelle che conosciamo anche nelle nostre società, con frequenti interruzioni, quindi una rappresentazione del eh, problema della sopravvivenza materiale che non aveva le caratteristiche drammatiche che tradizionalmente gli veniva attribuito e non era, non appariva come un'attività eh, centrale, cruciale che copriva l'intera attività di queste società anzi un'attività parziale e limitata Ora, eh, queste ricerche vennero presentate al grande pubblico in un convegno che si tenne nel 1966 a eh, Chicago, che poi venne pubblicato due anni dopo, nel 68, in un volume che ebbe poi un'enorme diffusione, un enorme successo, dal titolo Mandy Hunter, l'uomo cacciatore. In queste, nelle relazioni lì presentate vi è anche una breve relazione di Marshall Salins, eh, breve ma importantissima, perché in essa Salins delinea, interpreta, eh, interpreta da una eh, concettualizzazione di queste eh, realtà che la ricerca etnologica mostrava, ovvero eh, Clastra definisce queste eh, società come società dell'abbondanza eh, o dell'opulenza materiale, no? questa è la tesi centrale, nel volume del 72 le società primitive, non come società della miseria, ma come società dell'abbondanza materiale. Com'è possibile? Com'è possibile questo? Uh, il, I pilastri del, dell'interpretazione eh, di Clast sono sostanzialmente due. Il primo è il riferimento alla strategia che queste società, eh, ad, queste comunità adottano nel risolvere il problema materiale. Eh, cluster, eh, scusate, Salins in modo molto efficace definisce questa strategia come una strategia zen. Cosa intende con la strategia zen? Una strategia in cui gli individui consciamente limitano i propri bisogni. Limitando i propri bisogni si può disporre di una grande abbondanza materiale. Il secondo pilastro dell'interpretazione di Sanins, che si affianca al, al primo, eh, con, anche qui con un'espressione molto efficace, eh, Sanins lo definisce il contratto sociale primitivo. Cos'è il contratto sociale primitivo? Salins si rifà eh, alla terminologia e alla tradizione della eh, filosofia del contratto sociale, della filosofia settecentesca del contratto sociale, ma al contrario di quella tradizione in cui il contratto sociale si fondava sulla costituzione dello Stato, Salins sottolinea una rilettura estremamente originale e interessante del saggio sul dono di Marcel Moss, bene, eh, individua nel eh, contratto eh, sociale primitivo eh, una peculiarità. Il contratto non avviene attraverso la fondazione dello Stato, ma piuttosto l'analogo del contratto sociale primitivo viene individuato nel dono. Una società che si costituisce, che si costituisce attraverso, eh, che costituisce, che stabilisce le relazioni tra gli individui attraverso la reciprocità permessa dallo scambio di doni. Quindi il dono diventa la categoria esplicativa di una società nella quale è possibile poi eh, condurre una strategia zen volta alla disponibilità di un'abbondanza materiale. Dubbiamente un'interpretazione rivoluzionaria a quell'epoca, che venne proprio per questo molto discussa, che si cercò di contrastare e eh, che eh, le ricerche dei 50 anni successivi in realtà non hanno fatto che eh, ancora confermare. Nel, Nell'introduzione a questa edizione del libro, eh, un grande antropologo, purtroppo da poco scomparso, cioè David Graeber, ha eh, sostenuto che eh, per questo libro eh, Salins eh, meriterebbe il premio Nobel per l'economia. Affermazione ovviamente provocatoria, apparentemente paradossale, ma non poi così tanto. Certo, Salins meriterebbe il premio Nobel per l'economia se l'economia fosse, diversamente da quello che ancora prevalentemente è, un eh, una, scienza sociale, una scienza sociale, la quale, per dirla eh, con Salins, che usa il termine di economia antropologica, fosse una scienza economica che vede l'economia come una categoria della cultura, questo è essenziale per poter rappresentare le differenze, le autonomie, le diversità, di visione delle diverse società rispetto al problema economico, che non è sempre lo stesso, sempre rappresentabile nello stesso modo per le diverse società. Categoria della cultura, questo è essenziale. Se così fosse, allora, certamente, se questa fosse l'interpretazione, il, il modo di concepire l'economia eh, capace di affermarsi nella nostra società, certamente eh, Salins meriterebbe il, il premio Nobel. Ma questo ci permette anche di concludere su quello che all'inizio dicevo, cioè sulla sorprendente attualità eh, di questo libro, un libro che oggi insegna più che allora forse, eh? ci dà degli insegnamenti utili, utili alla, alla soluzione, eh, o all'inquadramento in primo luogo e alla soluzione dei problemi del, dell'oggi. Eh, la visione, eh, l'interpretazione eh, della civiltà materiale, delle società selvagge, no? per usare il termine del Settecento, che eh, Sanins ci offre con questo libro è eh, un'interpretazione che consente di vedere nella soluzione dei problemi economici eh, adottato da quelle società un riferimento, una lezione, un modello per affrontare i problemi dell'oggi, problemi dell'oggi che sono le grandi crisi che ci attanagliano, non solo la crisi economica, la crisi ecologica, la crisi ecologica che oggi, che oggi eh, conosciamo. Eh, seguire una strategia zen rispetto al problema economico equivale, abbiamo detto, a limitare i propri bisogni, così da disporre di una grande abbondanza, ma limitando i propri bisogni, si limita l'accumulazione, limitando l'accumulazione si limita lo sfruttamento della natura, cioè dell'ambiente, si affronta in modo, per usare un termine oggi molto utilizzato, in modo sostenibile il problema, il problema ambientale. Ecco, riflettere sulla eh, civiltà materiale di un, eh, di un periodo così lontano da noi in realtà può offrirci delle indicazioni per affrontare i problemi che oggi mettono in discussione l'esistenza stessa dell'essere umano e del nostro pianeta.